Fantastico, oggi è venerdì mattina allora eh, vi faccio questa piccola diretta veloce, veloce, veloce per dirvi che da oggi eh, parte la fiera di Bologna, eh, una fiera che stavamo aspettando veramente da tanto tempo e allora mi sono collegato con il, il sito di Cosmo, quello ufficiale e vi garantisco ci sono un sacco, un sacco di cose anche il prezzo, perché è un prezzo adeguato, dovrebbe essere 65 euro per ogni giornata, questo portale di Cosmogrof, che ci sono veramente tantissime cose, adesso aspettiamo, un padiglione 37, un'area con oltre 6.000 posti ospiterà. Di show eh, di bologna vedremo adesso nei prossimi giorni di trovare qualche eh, filmato io però vorrei andare un attimo qui in galleria farvi vedere qualche video interessante eccoli qua ecco questa è la manifestazione è molto bella 260.000 visitatori sono veramente una cosa incredibile, incredibile proprio, però io sono molto contento perché la Categoria sta andando bene, avevamo bisogno dopo due anni di chiusure, sarà un trionfo, va bene. Vabbè, Non ho mh, argomentazioni per parlare, però non ha importanza perché posso anche cambiare regime, togliere eh, questo e mh, continuare a farmi una ghiaccherata insieme a voi. Oggi è venerdì e, e io sono con Gaia, eccola qua, Gaia.